Cecilia Rodriguez, ecco da cosa mi ha salvato Francesco Monte. Grande fratello VIP, Cecilia Rodriguez, Francesco Monte l'ha salvata, ecco da cosa. Più e più volte, Cecilia Rodriguez si è ritrovata a parlare della sua storia d'amore con Francesco Monte, soprattutto ora che è finita. Nella casa del grande fratello Vipe non solo, si è parlato davvero molto dei due e della loro relazione. Erano pronti a sposarsi, eppure lei ha preferito dirgli addio e legarsi ad Ignazio Moser. Nel corso di questi mesi, l'Argentina ha più volte dichiarato di dovere davvero tanto all'ex tronista di Uomini e Donne. La sorella di Belen ha infatti svelato di essere stata salvata proprio da Monte. Oggi, per la prima volta, scopriamo tutti i dettagli e i retroscena del loro amore, sin dal primo incontro. Lei era arrivata da poco in Italia e non sembrava stare molto bene. Era un periodo molto difficile per la Rodriguez che non si sentiva a suo agio da nessuna parte. Cecilia Rodriguez salvata da Francesco Monte La confessione al grande fratello VIP Cecilia ha raccontato di aver incontrato Francesco nel corso di una serata. Lei non voleva neanche uscire quel giorno, ma una sua amica è riuscita a convincerla. Da quando ha incrociato lo sguardo di Monte, l'Argentina ha capito subito di volere al suo fianco proprio lui. La Rodriguez rivela che non le era mai successo prima e proprio per questo motivo, Francesco è stato e sarà per sempre il suo più grande amore. Grazie a lui. La sorella di Belena ha ripreso in mano la sua vita ed ha iniziato a sorridere e a sentirsi bene. In ogni caso, purtroppo, a causa di alcuni suoi comportamenti che non piacevano all'ex tronista, lei ha cambiato notevolmente il suo modo di essere. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, i motivi del malessere di lei. Cecilia ha dichiarato di aver cambiato molte cose della sua personalità per poter piacere e andare d'accordo con Monte. Non era più la persona solare che è sempre stata e tante cose che prima faceva con piacere, ha iniziato a non farle più. Questo è il motivo principale per cui la ragazza si è resa conto di non stare più bene insieme a lui e di voler rompere una volta per tutte. Thank you.